Raga vi giuro sulla mia stessa vita che non c'entra io questa cosa non c'entro. allora molte volte noi facciamo delle serie roleplay voi sapete no facciamo tipo delle serie recitate dove succedono cose su minecraft perché è bello no è come guardarci una serie tv io sono sempre stato molto trasparente da questo punto di vista però questa volta non è una serie che io ho programmato, ti vi giuro. Su quello che volete, io non c'entro una beata minchia. Prima io ero entrato nel mondo, vi giuro. Avevo il backup, grazie al Signor Gesù benedettino. <ride> e praticamente. Adesso guardiamo, allora c'è sto qua. Io ho già letto questo libro e ho detto: Ma che minchia è? Mi presento, sono lo sconosciuto. E la paura e il mistero trascino dietro di me. Questo mondo ormai è infettato. Paura dovrete avere di me. Allora, io ho già dei sospetti su qualche amico mio. Giuro su quello che cavolo volete, che non c'entra una beata minchia. Infatti, adesso. Ah, scusate per la parola, non. Um, devo smettere di ripeterla, anche perché è una parolaccia. Allora, io direi di andare. Anche perché poi qua chi è che sa costruire così bene? 89,1432. Allora, 1432 così è tecnicamente è giusto. Quindi io, ecco, è da questa parte che devo andare. Allora, io ora, ripeto. Credo che sia un'amica, un ok? Un'amica che fa parte di questo server. Però, non lo so, io sto registrando e non so se caricherò questo video. Ho oh, oh, come un'idea di sì. E Magari possiamo continuare a informare Olpe oh, questa cosa, ma la persona che ha fatto questa cosa verrà bannata perché ha distrutto il server. E avrebbe potuto distruggerlo per sempre. Non sto scherzando, verrà bannata questa persona perché non è divertente. E avrebbe distrutto un intero server con il quale noi abbiamo giocato... Per niente quindi state certi Che se troviamo questa persona e la troveremo e fidatevi che le mie Abilità logico deduttive sono stra Sono molto elevate Vabbè me la tiro da, da sola ma giusto Per dire no che comunque ci metteremo Poco per capire quello che Chi è stato allora, e non c'entra niente, io vi giuro, vi gi non c'entro niente, raga, ve l'ho giurato sulla mia... Allora, io non l'avrei mai fatto, ma ve l'ho giurato sulla mia vita, allora, vi giuro, non c'entro niente A ah, 1687, 1492, allora, vediamo un attimo, 1687, 1492, scusa, devo andare da questa parte E così, giusto, 1400, allora, da questa parte dovrebbe essere Sto andando giusto Raga, ve lo dico, eh, cioè, appena trovo qualcuno e so che magari questa persona qua... Starà sicuramente guardando questo video. Chiunque sia questa persona, e ripeto, so già chi è, potrebbe essere bannata. Quindi, si faccia scoprire immediatamente. Perché non è una... Ok, ci sta, è una cosa figa questa. Perché comunque ammetto che comunque dico, cavolo, cioè c'è uno sconosciuto. Cavolo, che figata. No? No? Però, cioè nel senso, non ci metteremo molto a capire chi è lo sconosciuto Perché, ripeto, questo non è un roleplay, ok? E nessuno qua è un genio del male Allora, allora, allora uh, Vabbè, Scusate se vedete quella luce dietro, ma ripeto, non mi sono preparato niente uh, Ho trovato questa cosa, devo dire che mi sta intrigando però sta cosa, eh Vi giuro è un genio quello che ha fatto Allora, se la mia sfida vorrei accettare, una delle seguenti risposte dovrai dare Sì, no Segna con una X ed io saprò Arrivederci a presto, lo sconosciuto. Ah, raga, cosa facciamo? Perché io so chi è che ha fatto questa cosa. Io lo so chi è. E lo sconosciuto, non è tanto sconosciuto, ok? Signor... Uh, o oh, signorina. Mm? Non è tanto sconosciuto lo sconosciuto, perché è molto, molto semplice da capire chi è in questa situazione, eh? Quindi... Mm, mm. Sconosciuto, direi non tanto Poi comunque se vado a vedere la console Posso benissimo capire mia... Ma anzi Adesso andiamo a vedere un attimo insieme la... Allora prima di tutto Facciamo così raga Facciamo così Dato che comunque questa cosa è abbastanza intrigante Io ho una X Devo dire La metterei Però Vabbè, vediamo, vediamo se continuiamo, perché io ho già capito di chi si tratta, ok? Cioè, nel senso, credo, sono assicura all'80% di chi sia. Infatti adesso andiamo a vedere un attimo la console. Allora, raga, ora, aspetta a voi. Io ho delle idee su chi è stato. Ho anche messo X perché a me intrigherebbe che, che questo tizio, insomma, qua facesse questa cosa qua. Voi cosa ne dite? Dovrei per caso accettare questa cosa... Oppure no? Cosa dovrei fare secondo voi? Dovrei lasciarlo perché io ho già capito, ho già capito il suo nickname, dal, ho già capito tutto, ok? Non, cioè, vabbè, se voleva, cioè insomma non si può fare, cioè, come, come, come pretende uno di essere infettato da me, puntini puntini, cioè come com si può? Cioè nel senso è, è abbastanza ovvio... Che non è possibile Che uno sia, non si accorga di, di chi è entrato nel suo server Se va a vedere la console Cioè nel senso queste cose succedono solamente Nei video roleplay come il mio O come quello di altri youtuber Ma è molto semplice capire Chi entra nei server no Ovviamente raga quindi Per favore Queste cose non, non funzionano molto Cioè io adesso potrei bannarlo per esempio Anche perché vi giuro non lo conosco non conosco chi è questa persona qua Bannarlo o bannarla eh Allora aspetta devo andare ad investigare di più Allora scusate se sto volando in spectator ma dovevo andare a vedere Praticamente in questo mondo ci sono degli amici Delle persone che comunque Cioè nel senso io non è che conosca molto bene E mm, vediamo se questo nome qua corrisponde a questa persona qua che c'è da questa parte Io sono sicuro che non c'entri molto questa persona qua poverina Però vediamo un attimo Anche perché qua raga io vi giuro c'era un pisello proprio qua Distrutto, io non l'avevo registrato perché ho detto, vabbè, un semplice griff Che cavolo vuoi che sia, cioè nel senso non è successo niente Però adesso vediamo un attimo Allora, a parte finire le cose, bla bla bla, vabbè, ok Però, però, però, però mh, Sto cercando di capire se c'è un cartello, un qualcosa che mi possa dire Questa è casa di, questa è casa di, capito? Mmh, qua non c'è molto A parte... ma che cavolo? Ok, questo è un sistema di caverne che va sotto... Ok, dovete aiutarmi a cercare di capire bene chi sia questo signorino qua. Perché ripeto, io ho delle idee e se non è uno è l'altro, ok? E, e capirò molto in fretta perché non è che ci voglia un genio a capirlo, no? Cioè nel senso, adesso non è che abbiamo a che fare con dei geni del crimine. Dunque... Mm, allora, ditemi se volete che continuiamo. Perché allora, se non lo capisco, ve lo dico sinceramente, non ho capito chi è. Se invece lo capisco... Dico vabbè continuiamo in forma roleplay ok questa cosa qua perché comunque è abbastanza intrigante nel senso ci sta no però pff, mi ha lasciato un po' perplesso nel senso comunque cioè nel senso si dovrebbero dire le cose prima di distruggere un intero mondo mentre stavo editando raga ho notato una cosa ho notato che io non stavo spiegando benissimo e adesso vi spiego meglio cosa intendevo dire, allora praticamente io dalla console ho notato il suo nickname, il nickname di questo tizio l'ho notato, ma non sono sicuro sia lui, cioè nel senso non posso saperlo perché non ho la core protect nel server e questo è un problema, questo è un grande problema, purtroppo ho avuto delle, dei problemi con la core protect e non sono riuscito a metterlo, non lo so quindi... Come Cioè chi, chi è effettivamente stato Io posso vedere dalla console chi è entrato e chi no Ma non sono certo al 100% E questo è da tenere in considerazione Perché se non sono certo al 100% Vuol dire che potrebbe essere una persona piuttosto che un'altra Perché sono entrate più persone durante lo stesso momento Peraltro potrebbe essere benissimo anche stato un mio amico chi, chi è che è stato a, a distruggere, per esempio, questo video? Forse è bruciato, qua. Mmm, qua non c'è niente, no. Questa, questa storia, devo, devo continuarla meglio, perché mi sta intrigando, devo capire chi è, per forza, dobbiamo capire insieme. Oh, raga, vi eh, oh, giuro, sono sconvolto. Ma io non so nemmeno se caricare questo video, perché non vorrei dare... Più ragioni a questa persona qua di continuare a fare questa, questa cosa che sta facendo Perché se, se continua, poi lo sconosciuto, sconosciuto di sto cavolo Cioè, immagino benissimo che cavolo sia Perché chi è che può scrivere in questo modo? Cioè, raga, ve lo dico, non lo so, scegliete voi, scegliete voi se, Perché io da una parte non, vole, non vorrei scegliere perché sono arrabbiato in questo momento con questa persona E vorrei bannarla soprattutto perché mi ha distrutto un intero mondo, quindi E, e non lo so, scegliete voi E vi giuro di nuovo sono serio, non c'entro niente. Io non c'entro, io non sapevo niente di questa cosa. E sarebbe anche ingiusto se io l'accettassi. Non lo so, vabbè, scegliete voi, insomma. Fatemi sapere. Ci vediamo al prossimo video. Speriamo sia più tranquillo.